Ciao, come state? Come sempre facciamo il nostro resoconto di quello che è successo questa mattina? Anche oggi eravate tantissimi Ci siamo eh, insomma fatti sicuramente gli auguri di Natale Anche perché ci ritroveremo martedì prossimo Poi alle 9.15 come sempre Ma eh, come sappiamo insomma il Natale sarà passato E eh, magari mi racconterete anche che cosa avrete ricevuto eh, Durante le vostre feste natalizie Durante il vostro Natale Ma eh, insomma abbiamo parlato di panettone, di pandoro Chi eh, insomma, ci ha detto che il panettone lo preferiva soprattutto quello artigianale chi in questo momento come pacchi invece lo stava realizzando per i suoi menù delle feste o ancora come il nostro amico che abita proprio in provincia di Verona lui dice beh dove abito io non potrei non amare il pandoro e eh, lo so, lo so, ti capiamo comunque sì insomma palettone pandoro direi che abbiamo chiuso con l'uno a uno eh? siamo rimasti comunque in, eh, dicevo così, in, in questo, con questo risultato che dire, poi abbiamo parlato anche di menù che andrete a preparare ed è uscita fuori una pasta molto particolare, il cordone dei frati, che non sapevo cosa fosse, insomma mi avete spiegato come meganaturista e anche maestro Domenico Guariglia che cos'è questa tipica pasta, anche abruzzese, ma che è una pasta che arriva veramente dall'antichità fin dal medioevo, quindi eh, mi è piaciuta questa cosa perché come sempre eh, riusciamo così a a raccontare anche dei piatti della tradizione mandando anche indietro uh, nella storia, nell'epoca tant'è che poi appunto è uscito fuori che qualcuno di voi vive in un ex convento e anche qui la radio dovete sapere che effettivamente è stato luogo di ex convento oppure chi uh, in qualche modo addirittura fa partecipa anche a delle rievocazioni storiche interpretando proprio un frate insomma mi avete raccontato di nuovo tantissime cose oggi e questo non può che farmi piacere non può che farmi piacere perché vuol dire che insomma riusciamo a passare un po' di tempo insieme a raccontarci tutte le nostre cose e insomma a condividere anche le nostre esperienze bene c'è poi a chi mi ha anche detto che insomma il nero non gli piace addosso me, vabbè è più una persona colorata chi invece in California andava a dormire insomma come vedete siamo un po' sparsi in tutto il mondo e ognuno di noi ha la diciamo così la sua, eh, la sua peculiarità ma questa è la cosa bella e la cosa bella anche di questo canale e del fatto che ci ritroviamo tutti martedì mattina come sempre qui alle 9 e 15 per cui non mi resta che augurarvi veramente buone feste a voi e ai vostri cari, passatele al meglio ci vediamo martedì prossimo passate le feste ma non saranno completate perché poi ci faremo gli auguri per l'inizio dell'anno per fine anno, inizio anno quindi statemi bene festeggiatelo al meglio mi raccomando, eh, prudenza come sempre ci ritroviamo martedì prossimo Ciao, grazie, potete comunque contattarmi a imacalib.it, dove potete mandarmi le foto, anche dei vostri luoghi, di cosa avete ricevuto, del vostro albero di Natale, insomma delle vostre città, delle peculiarità e particolarità, come anche le curiosità, ricette, insomma tutto quanto possiamo parlarne il martedì, oppure poi potrò parlarne su Patreon, Simona non solo Radio. Baci, ciao, grazie e auguroni!